modalità angioletto attivando questa modalità per cambiare alcuni aspetti del gioco che saranno meno violenti, sanguinosi e provocanti stiamo giocando a baionetta io la provocazione, il sangue, le botte, le pizze le voglio tutte no, madame butterfly, vero? S no. Wow, infatti mi stavo chiedendo perché lei non potesse evocare Madame Butterfly. Io ho fatto cazzo. Puoi evocare Gomorra, Lira di Cristo Redentore, ma non puoi evocare la nostra Best Wife. Ti fanno la spiegazione del rincoglionito, e ti dicono ormai nel menu e scegli la signora. Ma <ride> ah, non devo guardarla. Non, non orgasmare, Madame Butterfly, che già, già io mi devo trattenere perché sto in live. Madame Butterfly, vediamo che sai fa. Vediamo. No! Ma proprio full size! She... Vediamo se fai... Madonna, posso evocare Madame... Ma io uso sempre Madame Butterfly, ragazzi, mi dispiace Ma il lato simple che è in me... Me ne frega un cazzo che monservo più di Non lo sto usando come offesa Mi sto indicando a me stesso Eh, io devo usare Madame Butterfly Per forza Che cazzo è quel coso là? È passato coso di Final Fantasy VII Stupid. Ma cos'è quel patatone là dietro? Voglio, voglio shakerarlo Use ma quel. Mi spiegate che è cos'è quella mascotte là dietro? Ah, ok. Grazie, Rodin. Grazie. per... per... Come c'è, Shire? Demoni infernali, Gomorra C'è anche il modello Ah ti dice le cose che sa viola fare a ogni cosa avrebbe pure delle zampe carine Ma vabbè <ride> Che bello Ma raga ma è veramente come Pokémon In basso a destra c'è l'impronta della zampa Ci sono l'altezza, il peso Il luogo natale, l'età Questa l'hanno fatta per prendere per il culo Pokémon Questi <ride> sono checkpoint comunque Sono proprio checkpoint uno a uno Io li spaccavo perché sono una bestia di satana che vede un muro qua. Qualcosa, Unga bunga donga banga, po' sopra, fortissimo ginnungagap ghigno. <ride> l'ambisso del ginnungagap Che se per sbaglio fate un lapsus, istambannati dalla vita. È un attimo, c'è il ban dietro l'angolo. Cosa fa lei con il suo? Fa vedere, signora, non mi fa eh, sa... calma perché cazzo. -ca non so chi guarda Non so se guardare la waifu enorme O questo coso Ma che cazzo sta succedendo? Ma siamo arrivati 5 minuti a fottuto Tokyo Già puttanaio Ma poi guarda come drifta sta cazzo di lucertola Immagina la gente che arriva mentre facciamo ste cose <ride> Guarda come scappa Porco <ride> di Sa <ride> di essere il più piccolo a sto giro Raga non mi chiedete che cazzo sto a fa fare Perché non lo so nemmeno io Sta sta Sta sopra delle barche! <ride> ma che cazzo sta succedendo? Si, sì, ha capito, ma qua uno come dovrebbe sopravvivere? Uh, ecco, questa è una scena bella, dai. Non... Ma co come l'ho fatto, Platino? Eh sì, che be... Ma siamo... siamo... Che bello c'erano tutti i multiversi Siamo a Shibuya Attacchi torturanti oh, Ci sono ancora Sì Scusate Ci sono ancora gli attacchi torturanti Fai la quotata Gomorra Grazie bello Mio L'hanno mantenuto Scusa perché ci ero rimasto un po' male purtroppo Ah Un demone senza briglie Che cazzo, non lo voglio Catturalo subito Usa una pokeball. Ecco, la pokeball è pizza sui denti. Ma guarda, che questo sembra un heartless. Lo so, ecco, eh, va bene. Vabbè, abbiamo capito, questa è molto più sadica. Rispetto alle altre baionette, c'è già baionette sadica, questa mi sa un po' più. Senti che musica! È il rabbondo del crepuscolo, Strider. Ha seccato Madame Butterfly con un pizzettone Punisci Ah fanculo Oh con la fai <ride> Gli mette la museruola <ride> Bellissima che sei cazzo Guarda proprio questa sadica eh? Tu sì che sarai un bel cucciolone da avere nel party Guardali come li sciotta Zio, fatte mettere sta museruola e basta e non rompere i coglioni. Seems like you're ready for the leash. Grazie, vai. No? Sit for mommy. Fatte che sembra uscito da Kingdom Hearts, raga, ma davvero nei colori. Eh Madame Butterfly sta facendo una cosa brutta Ok <ride> Madame Butterfly è tipo Mamma oh sta a fare cose <ride> Vieni a me per favore Occhiata succube Questa tecnica consente di evocare un demone finale Quando Bayonetta lampeggia mentre sfera Il colpo di grazia per un attacco finale devastante Questa tecnica consente di contrattaccare. Ah puoi fare il perry col demone Ma che cazzo sei di Cioè puoi fare sia adesso le finisher Col demone e i perry Proviamoci Ok, questa vedete, questa è un'altra cosa, eh Cioè, si sta evolvendo anche durante il game, sta roba Ma stai calmo Lera di Butterfly, sponda il topo buco di culo Ah, ok Cioè, proprio c'è un'animazione unica per la cazzo di combo? Questa, come fai? Ma questa, l'hanno ispirata a Jolene Beh, comunque non so... Perché comunque, cioè, dire che questa baionetta sta per stirare è greve, perché comunque è baionetta. Ed è un altro universo. Ma è baionetta, cazzo. Eh sì, ti ho dato qui, lag. Controlliamo lei adesso. Bella come idea, cazzo. Baionetta alternativa, avendo vissuto in un altro mondo al di là di guinze le sue esperienze e le circostanze sono cambiate, ma rimane pur sempre baionetta, quello che stavo dicendo. Ma che bello, cazzo. Qui. Questo e fai così. Ma che bello, l'unico ragno che adorerò mai nella mia vita. Cazzo, pure questa comunque è mobility a stecca, raga. Questa è tanta mobility. Che troppo bellissima, però. Altre circostanze. Questa è la cosa del multiverso che è bellissima, quindi... Questa è, è proprio la, la scusa che hanno avuto per sperimentare a completo tutto tondo Madonna mia, comunque è bello il design di queste cose Per adesso sembra uno dei miglior concetti di multiverso che ho mai visto Però intendo la saga Ah, perché non era un pisello volante Era solo la testa Archiridiscent, giga unità tattica Ma stai, Evoca! No, che cazzo è peggio? Ma che. Go Città Godzilla Chiamalo Godzilla Gomorra Supremo oh, Che cazzo sono lì? Di... No raga aspettate so Ho la pelle d'oca C'ho la cazzo di pelle d'oca Dio Cristo ma, ma scusate ma sta baionetta Ma quanto figa è potente rispetto alle altre Vabbè, vabbè No Chiamarlo Godzilla era troppo copyright sì, comunque è un combattimento tra kaiju questo. Palesemente. Poi stiamo in Giappone, Perry. Mamma mia, codata <ride> Gomorra usa colpo coda. La prima volta che fa danno, Pizzettone tattico. Ah, è, proprio, è proprio un bitch slap. Oh, puttana, <ride> via apoteosi. Io sono curioso dell'apoteosi di sto coso. Per mi intanto le retine non mi servono Una railgun ma... ma io ho il cazzo duro Quindi nuovo universo così Vai, si accettano scommesse In che universo andiamo? Secondo me è aperta quella che aveva detto Panzi Del saggio di Lumen Sarebbe figo? No, non, non, non di quel tipo <ride> Forse baionetta 1-2, o dove c'è baionetta maschio, l'avranno messo un baionetto. Sai che bello se andiamo nell'università dei McRae? Potrebbe. Dove andiamo? Allora, ma aspettavo tutto. Fuori andare sulla grande muraglia cinese, vi giuro, tutto mi aspettavo. Ma scusa, ma allora la baionetta di questo luogo com'è? Oddio, non è che adesso la regina è cosa? Adesso la loro regina è baglionetta. <ride> Guardate. In questo luogo, io, visto che è governato dai cinesi questo multiverso, i gatti, dove cazzo li trovo? Al ristorante. È l'unica. Albi, cioè io dove lo dovrei trovare un gatto sulla muraglia cinese? Cioè sarà la colazione loro, come minimo. Ok, però non è che... Oh, oh, oh. Gatto di merda! Lei di qua che te cucino! Le! Sit down, ma te cucino, quanto è vero dio. Perché tua figlia, il tuo soft side. È perché questa è la figlia di Bayonetta. Io l'ho detto. Io l'ho detto. Ci avete gli stessi cazzo di occhi. Uguali. Mi ci gioco tutte e due le palle. L'ho detto. Poi magari perdo le palle. Però, il istinto. Multiverso. In ogni gioco ci sta questa cosa delle madri. Nel primo lei fa la mamma, nel secondo lei incontra la mamma. Eh. Mh. Dai, dai, e sto 5. Oh Fuck yeah. <ride> Fuck yeah, che bellina però che viola Che cucciolina È figlia di Baionetta E di Luca Quelle movenze che usa Luca quando Baionetta gli spara Sì, sì, sì, sì, raga. Sì sì sì sì Quindi alla fine Luca è riuscito a battere Chiodo In uno dei 1500 multiversi Ha battuto Kyodo. E tra l'altro ha battuto penso il Chiodo più prezioso de del multiverso Perché con baglionetta cazzo evoca che c'è Shire C'è il tirapopo la katana Ma <ride> un culo Ma è enorme Oh mio Dio ah! Ah! Ah! Scusate Ok Ah, ma combatte da solo lui? Eppa. Ah, è vero che non c'è il Sabbath. È Perry. Meglio. Più facile. Che bella, poi la musica sua pure. Eppa. Che bello che c'è, Shire, tra l'altro. Questa è una boccata d'aria fresca, sinceramente. Per chi gioca ai Devil May... Che bella, per chi gioca i Devil May Cry, è come quando su Devil May Cry 5 vi fanno giocare tutta la prima parte con Nero. Nero, tra virgoltoni, è complesso, ma è tranquillo, non è... Poi voi tornate con Dante, che ha 35 pose, 27.000 armi, e voi fate... Ah, ok, adesso capisco. <ride> però lei mi diverte veramente tantissimo da giocare, perché è molto, molto più semplice, però è molto, molto più giocosa. Sto facendo schifo. Nebulus, umanoide d'assalto leggero, si sono evoluti. Attenzione. Ma che cazzo fa... Allora, mi fate andare un attimo in modalità Sabaku, per favore. No, no, no non, si, non si fa, non si fanno, non si fanno le, le, i diti medi, non si fanno, non si fanno Dai scusate, no perché bisogna un attimo far capire al gioco che comunque qui comanda il giocatore Ci sta per salvare No, ci salviamo da soli Molto easy È figlia di Luca. Ti stanno mettendo tutta questa roba per farti vedere le sue due parti, no? C'ha la sfiga barra umanità di Luca e c'ha la, la fighezza del baionetta. Fa anche le sue pose A questo punto mi immagino Non stanno assolutamente cercando di nasconderlo Ma mai nella vita proprio Bravi perché tanto si sarebbe capito Da robe di design, di comportamento E fare finti tonti non, non andava bene Perché penso non ci sia niente di più anticlimatico Di tu stai ingriffato nella cosa no? E poi ti fanno Eh plot twist questa cosa E eh, l'ho capita da inizio game Le palle sono sai, Ma si sì, ma usa le tombe del primo Fa si mette in posa fa lo schia magari il padre non sarà Luca però usa il rampino è sfigata come lui è troppo tante somiglianze e questa roba qui Cioè la modalità foto cioè guardate che cazzo di roba cioè di design comunque le trasformazioni sono veramente fighe ha dei capezzoli che sono delle spine grosse così come ho già detto però di design è veramente fantastico perché quando corre va su questo trono di spine perché giustamente è una regina bellissima di design bellissimo questa sorta di fiore che c'ha in testa senza che vede veramente veramente bello vediamo anche questa che io voglio vederla davanti come fa sempre poppe perché le poppe sono belle ragazzi guardate che belli gli occhi ecco posso zoomare ancora di più guardate che bello che è questo smirk questi sono dettagli che tu giustamente piottando costantemente non noti cioè quando cazzo ti metti a vederla così in faccia raga cioè quando, quando lo noti va il fatto che mantiene il cuore della strega lì sotto ci sono due ongabonga enormi il dorso che è lavico Veramente veramente bello Questi sono dettagli che qualcuno ci ha speso tempo eh? Ed è giusto osservarli Tiro cumulus Mega umano tattico dei cazzi di culo Che mato. Molto similfenice, quello che ha dietro Pavone Arriva la nostra baionetta alternativa Sul trenino ciuf ciuf Che balla sempre perché sì. Che bella tutta in versione cinese. Per chi è il nuovo controlla così i demoni. Oh, bellissimo. La riconosce come alleata. I you have met. Bella poi con tutte le cicatrici. Questa è molto più vissuta. E forse è pure più anzianotta. Minigame mentre scappiamo sul treno. Ok. Va bene. Mira e spara. Stavo è... eh! leggendo i sottotitoli Pezzo di merda Secondo te io sto capendo qualche cazzo qua in mezzo di doppiaggio Speriamo che non muoiono tutte le baionette Che incontriamo però perché mi dispiace Ci ha preso? Non ci ha preso Il Polar Express per chi, per chi conosce ragazzi Taci ah, due. Lui è ispirato moltissimo a come si chiama Wukong che deve fare E <ride> guardala come si diverte <ride> gli ha sgommato infatti. Oh, dai, però non mori a cazzo. Mo, eh. Sì, vabbè. Però baionetta non se fa, frega. In sto modo rincoglionito. Eh. Cioè, questo no. Ok, questo è greve. Non l'ha uccisa, la sta assorbendo. Ah, si è fuso, madonna. Diventato praticamente il Susanoo mischiato a Kurama. Eh sì, è ispirata a Wukong, vedete che ci avevo preso Adesso anche il bastone Arcipiromunculus Mega unità tattica di spaccaculi C'ha la nuvola pure sta. Chi sta evocando a sto giro? Si è ristrappata il cuore? Ah, side boobs enorme, sì. E under boobs. Bo ha evocato un Arcimadan Butterfly. Quanto cazzo è grande, poi. Sì, però non ti puoi strappare il cuore così a caso, tu. Bellissima, tra l'altro. Guardala quanto sensuale che si fa il bagno nelle nuvole. Credo sia nuvola. <ride> che bella, Madame Butterfly, cazzo. Eh beh, ma me lo dici? Regina Butterfly, signora donice fulgido. Ma così? Che vuol dire? Soffio di bolle, colpo di bolle, lancio di bolle. Cioè si sta facendo il bagno nel mentre... Che tra l'altro dietro c'ha un demone Cioè il suo demone ha un demone Quanto ispirata a Wukong Per chi non conoscesse tipo È una roba sgrava sotto qualsiasi punto di vista No oh, si è girata di fianco la nostra bellina. Ok adesso ne devo gestire due Ok non, non l'hanno fatta durare un'infinità Ha tirato un'areola? Non ci riuscirò mai a farle scherzi comunque con quelle due zannette In che multiverso andiamo? C'hai hey, cioè, sempre una fortuna spacciata. Quindi siamo senza katana nel deserto, al Cairo. Raga, vedete? Qui gira a 60 frame. Guardate che fluidità. Tocca un miraggio di sheshare tre volte mentre vaghi nel deserto. Questo si chiama Tuma. Si chiama Tuba. Invece ho sbagliato. Di un po' sbagliato. No, si preoccupa, cucciolo. È morta? Sta pensando. Che cazzo faccio? Mo? Ah, me la mangio. Madonna, pensavo l'avesse buttata via per un attimo, ragazzi. Viola e cioè, cece cioè, sono uniti in anima e corpo. Ciò che cerchi è sotto la sabbia. Però mi devi per scavare con una, pala, con una pala gigante. Madonna, guarda che culo tic. Mamma mia! Posso saltare? Sì. Vado, Vado padroncina. Ti trovo tutta l'acqua, ti trovo. C'ha il campanaccio anche per farsi trovare. Sicuramente ce l'ha per farsi trovare, ora che ci penso. Sentite poi questa musica wenster, perché... Raga, non sto capendo. Oh, eccola. <ride> Ma vaffanculo un'ora per cercarlo e manco era acqua! Ce l'abbiamo, Eurica. No, è affoga così. Non, cre non, cioè, non credo funzioni. Ecco, eh, Morto. Affogato adesso. Ah non mi sa, gli ha detto prego. Gli ha detto prego. No. Ma perché io sto sbagliando? La cosa del Perry ragazzi Non è alla Dark Souls È proprio una mega finestra tenendo premuto Eh sì ho capito come si fa il Perry È molto madonna Io cercavo di... Dovete tenere premuto Non è istantaneo Eh sì ma che cazzo vuol dire? Cioè, ma c'ha una finestra che è grossa come un cazzo di bugler di Dark Souls con 27 frame. Ma perdoni, ma che mi vuol dire? Io pensavo fosse click. Cioè, perry, pum. No, No, voi dovete, quando vi sta arrivando un attacco, tenere premuto e c'ha una finestra che è grossa così in cui ve lo attiva. Ok, tutta di perry. Guarda quanto è grande la finestra. C'è. È una roba incredibile. Perché, ovviamente, più lo fai preciso, più dura. Però, cazzo! Mi da non of lui? Greve. È morta? Porco dio, che cazzo di foro ha nel petto? Devil Trigger? E anche lei ha una, una trasformazione simile alla sua. Sembra la signora che evoca baionetta. le fate bajonetta 4 con le fate entriamo in sao è un attimo sarà qualcosa di potrebbe essere veramente una cosa che spinge su bajonetta 4 questa che bella però Ah abbiamo un nuovo demone Il treno da guerra Oh che bella che è la forma demoniaca È da capotreno Eh sì di diventa una sorta di Sembra un treno motosega diventa. Che cazzo ne so Cazzo è una motosega è enorme Ah è a scoppio ah perché sul manico c'ha la leva per tirare modalità foto vediamola così diventa un trenino satanico ragazzi come si zoom ancora di più così eh, guardate guardate cioè vedete questa cosa però io penso che questa roba qua tu non la vedrai cazzo mai voi questa roba ragazzi ma quando cazzo la vedete in game però gli hanno fatto l'espressione porca troia qua cioè guarda che roba tutta fatta con el, robe strane addosso diventa un trenino ciuff ciuff quando fa così bellissima fortuna il trenino Thomas Con i piedi che fa? La usa come moto la, ma la madonna Parigi O oh no? No aspetta no, Raga io faccio schifo Perdonate Allora non me lo dite Lasciatemi indovinare eh, siamo in frangia Memele Che cazzo crit qua? Memele Uè Sono desalè De De danse Non so che cazzo vuol dire Ma va bene tutto Stranamente un universo normale Ecco qua, ecco. Non fare battute che sono cose recenti e black humor. Non si può fare. Andiamo dritti. Andiamo dritti. Di scherzo, ovviamente. Eh, eh, L'esercito e i golem dei mimic. C'è pure una rana di merda perché siamo in fran. No. Sei caro? Solo noi italiani possiamo dare delle rane ai francesi Per favore Che cosa mi fai? <ride> Ci ho pensato a troppe cose Il black humor è dietro l'angolo Il ban Non si può dire più Cazzo Però che bella Che è molto Allora so che non dovrei dirlo della Francia ragazzi Però No, coglioni bravi Che siamo in Francia Qua Jeanne sarà tipo There it is Our new prize Monfille Do a sweep of security one is above the law. A pleasure as always, Inspector Enzo. Enzo! <laughs> Let's see how pleasurable you find jail. Plus, <laughs> there's trouble. We've no time for the likes of him. What? Scusa ma chi è tra le due baionetta? No è quella a destra È la bionda baionetta Sono due baionetta È baionetta e la madre È e baionetta e la madre È Dide... vero non c'è Gian. Per cui ho detto scusa perché cazzo sta con la maschera alzata Porca troia Non è possibile C'è la madre L'ispettore un Lupin lupen così Ma io sto adorando dai Che bello Ci fanno rivedere Rosa Ci fanno rivedere Rosa Che bello Quindi ci sarà un altro momento madre figlia e mamma non trovate cose il coso e mamma oh che bello cazzo inizialmente ho detto scusa ma perché Gianne c'ha una delle due cia? poi ho visto che entrambi avevano gli occhi azzurri gli ho fatto aspetta no c'è problema di Qualcosa che è, Mi sa che è arrivato Zaza Veramente Sì Ma che cazzo c'era scritto Cambio formazione Per cambiare formazione In base alla situazione. Ottenere così un vantaggio Formazioni Y e X Questa è un'altra cheat A Pokémon Mentre quando sta in forma di X Ah è stazionario Ah diventa un satellite Ah, le vedete le mie retine rotte? Però io continuo a dire: ma Vedete quante cazzo di idee di game design, di level design, di puttana Eva gameplay, di tutto se son ventati. Cazzo di armi ha la mamma di, di baionetta. C'ha dei cazzo di lanciarazzi razzi, i cosi di attacco con Titan. Non dobbiamo fare a pizze con mamma. Guarda. È uno scudo! C'ha gli occhi verdi! È stata corrotta. Armi pesanti contro pesanti. È una marionetta! Che bello! Qua immagino che se stai con le armi pesanti, difficilmente puoi sfondargli la difesa. Beh, che è diventato Luxord di botto. Oh, bella combo che mi è riuscita a... Guarda che bella che è corrotta Raga, ma io c'ho il cazzo... Di... Eh, no, non si dice Ma bellissima che è Bellissima Giustamente, io infatti ho detto lo stavo pensando quando ho visto che c'aveva quelle armi, che lei fin dal primo baionetta te la fanno vedere che va sui corazzati, è molto più grezza rispetto a baionetta, bellissimo, fa il sentimento, esatto. Ma è veramente Zazà Un ballettello è diventato No Enzo togliti dal cazzo C'ha la trazione della 500 di Lupin più o meno ragazzi La 500 di Zazà Questa è veramente per i vecchi Perché il film dove va sulla 500 Zazà di Lupin è, è come la morte è vecchio. Ah ma perché li rende invisibili Ma chi ci aveva fatto casa sta cosa raga Ma zero proprio Questo sembra molto l'inizio di, di Nier Con tutti i cambi di, di inquadratura A oia. Mi stai evocando? Cioè, vedete quanto sono più grezze le sue vocazioni? Tenaglie. E come si gioca su Kingdom Hearts con la gamm ship? Schivate costanti mentre si spara. Cioè, guardate, c'ha un esercito dentro quella cazzo di torre, sta donna. No, oh, dai, non gli vado a ammazzare la madre, povera. Che cazzo, però. Madonna mia. La riconosce come la figlia Che cazzo comunque non ci può stare Non possono essere mai felici questi personaggi Ma che cazzo Eh sì madonna mia che depressione Cavolo Vabbè li stiamo liberando vediamo il lato positivo Miega, Comunque in questo universo Baionetta greve eh, perché sta ammazzando un sacco di persone fa tanto la dura ma baionetta Sotto sotto madonna proprio zombie Sotto sotto è tenerona Gomorra Eh sì per cavavago è Gomorra Se io distruggi la città che avevano giurato di proteggere Non me la mette così gioco che già mi sta più a male Eh vedete comunque Possano finalmente riposare Gli dispiace cazzo Perché lo dice fin dall'inizio impara a combattere anche per gli altri E non solo per te stesso Diventato un musù adesso E Qu questa comunque è la cosa che dicevo Questo gioco di baionetta Rispetto agli altri Nelle cazzine è molto più serio Cioè lasciamo perdere Michael Jackson Per carità del cielo Sotto sotto comunque baionetta Però nel toto è molto più Non maturo eh Però più realistico Giustamente lui controllando l'arcieva E che fai? L'ammazzi? Se l'ammazzi distruggi l'universo Eh Che cazzo evochi di arci, sto giro? Peccato. Ci sarebbe stato bello una torre. Tipo, che faceva all'IFEL. All Balzebul, Sirena della Calamità. E tu sei una cantante visto che sei la rana? Che bella. Però vedete che c'è, cioè, giustamente ha la, la bocca tagliata come il demone giapponese. <laughs> M'adoro Ok è molto più semplice <laughs> Ma che bello Ci sono Ma oh mio dio Che bello Raga ma che cazzo stai a dire bellissimo, ogni, ogni cosa darci comunque l'hanno fatta unica alzate gli accendini copyright sta roba boh. <ride> metti come, come sta andando cazzo <ride> che bello Ah, così gliela stacca. Ma io sto adorando. Giustamente la true form della rana. La true form della rana è la cantante. Ma che bello! Ma che cazzo stai a dire? You be with your mommy. Eh, questa baionetta penso che sia effettivamente l'unica che non ha più il sorriso. È l'unica baionetta dei vari giochi Che ha perso il sorriso Negli altri anche quando proprio c'è sai la morte stamo a perde Lei comunque è sempre su di morale Sempre col sorriso Trova il modo per girare la frittata Mentre questa cosa si sta veramente a deprime Sta veramente tanto a deprime Mi dispiace Sì perché giustamente vede che in ogni universo che è andata è esploso È vero Ha visto tutte le se stesse morire Cioè nessuna ce l'ha mai fatta Madonna mia raga che depressione Allora mi, mi ritiro tutto quello che ho cioè, se sta bene col personaggio, il perdere la... quel feels di baionetta c'ha quasi senso. Cioè, anch'io non sarei come in baionetta 1 e 2 se avessi visto quello che ha visto sta baionetta. Però poco in vena di scherzi pure io con ste robe. Eh, se inizio era molto più come negli altri, poi piano piano la realizzazione potrebbe diventare una dark eva, eh, lei, sai che figo? Ah, è un microfono! È uno stand di un microfono! Che lo usa come lancia! Bellissimo Ah, non lo può caricare Spizziamo, spizziamo Giustamente c'ha le, le pupille a cazzo C'ha la bocca sventrata Perché è una rana Eh sì, c'ha tipo danzatrice C'ha le cosette Bellina questa Mentre quest'altro Lo sparo Bellissima, comunque Cioè il togliere comunque la possibilità di mettere equipaggiamenti a mani e piedi dici: ok, ti toglie delle cose. Però invece ti dà possibilità di fare roba nuova, no? Mentre quando fai così, plana. Tantissimo, vediamola, vediamola. Ma è una maschera, eh? infatti è una. Ma lì sotto c'è. Tra l'altro lo fanno modellato anche lì. Vabbè, molto piccionaia, con le alucce, le zampette. Madonna, che zampette, è un paio di catti. Bello, veramente, comunque. Ah, devo affrontare la nave. Aureole. Mega fortezza aerea. Minchia, questa quanto ricorda una di quelle cose demoniache. Baza... E è che è, cosa? È Madame Butterfly. Minchia, ci ho preso. Ormai me le ricordo pure in quella lingua strana. Che bella la musica. Oh... <ride> allora Pony <ride> Mi stanno a tremare le mani tanto la comandiamo E vabbè questa roba col E invece <ride> volato come una pera cotta <ride> Piccolino, e anche il nostro caro fidanzato Lupo Mannaro. È perché lei non lo vuole ammazzare? Giustamente da una parte. Lui è l'adamo oscuro. Back home. Manum. Oh -oh. Are you Your hands are Ma pure le mie mortacci tua. Oh, non cestirà così, te prego. Ah ok Dio mio raga per un attimo ho avuto il panico che morisse <ride> Ok dice se non funziona la parlata Se non cambi moveset mi sa che è vedo difficile No oh, Dio non, non parlare non fare come Artorias <ride> Eh ma secondo me alla fine o dovrà ucciderlo o lo dovrà sottomettere come demone Eh, quello è l'Adamo Oscuro. Buonasera anche a te, Liquid. No, right è incazzata perché solo Luca può farlo. E quindi andiamo col stile. Se desita un paio di cazzi. No, non posso, mi devo trattenere. Parla. Devi parlare però. Perché se no te meno. Devi parlare. Perché se no vado in full uh, cazzo, eh. Io lo sapevo che se andava a fine sì, la è La canzone, stavo a pensare anch'io adesso. Ah. Madonna, ma perché? Deve andare sempre tutta a puttane Era sempre un po' malinconica sta cazzo di canzone Però Gesù santo La mia unica speranza è che stiamo uccidendo la Damo Oscuro E non Luca Ma credo sì perché è l'oscurità che gli è uscita da dietro ah, Eh sì Eh, qua, Kingdom Merse, la luce dei bambini. Ah no, ho sbagliato. Ah no, è vero, è quel coso che ha evocato... Ah, era lei. Okay. ok, lui sarà quello con i capelli bianchi. No, ok, è proprio lui, lui. No, sì, c'è anche quell'altro, ok. Luca! Fear not, for he is a... Ok. Perché? Ma che è diventato solo un pupazzetto adesso? Cosa? La stava per chiamar Mami. La stava per chiamare <ride> mammi. L'ha fatto... No, che cazzo sto di buoni! Oh, mi, mi chiamate che cazzo di palla curva che ho fatto? Oddio! Greve, infatti! Ha preso... Cioè, col cazzo che mi ci metto io! Ha preso un altro... Che ha trovato là per terra? una carta That means the real singularity. Fuck. We've been had. You have been very helpful. That be Ma figlio di puttana. No dai, non mi fa morire Giante, prego. Our time together was short, but Infatti se tu messi. Sempre a prova a parare il culo a tutti, ha stiato Gian. Eh, tocca ammazzarlo di botte. Io spero ci sia, non un cazzo di gimmick, mi devi dare un 1v1. Io ti devo aprire di legnati quella testa pelata che ti trovo. Io te la devo spaccare. Madonna, Bayonetta in questo momento sta statice Madonna, deve, deve, deve, aprire Esatto, deve aprire la testa a qualcuno E vedete, sì, si sì, è evoluta Quella cosa che lui ha sul petto Perché sono tutti i cuori Di vari arciadamo Lui lo trovavamo in tutti i cazzo di, di universi, ecco anche i cazzo Di codex, io mi sono letto Vari codex, e in ogni codex Tipo in quello della Cina, ci sta La nostra cara Bayonetta cinese che dice Guardate, mio marito l'abbiamo Trovato morto, come faccio, devo diventare il nuovo generale cazzi e mazzi va, io non sono forte come lui eh. e lui in quella stanza nera quando siamo andati con viola probabilmente si stava smangiucchiando o assorbendo assorbito che cazzo ha fatto in ogni universo in cui siamo andati lui ha assorbito l'arci perché infatti mi chiedevo figa troviamo la jean troviamo baionetta troviamo enzo troviamo pure zio checco troviamo tutto. Perché non vediamo mai un figa di Luca Non vediamo un figa di Luca Perché se li mangia tutti lui Ok Quindi lui adesso è diventato un'entità multi Interdimensionale Ma <ride> che cazzo Ok è il nostro ma c'ha dentro anche la Madonna Le date questo bacetto su 37 giochi Brava girati che mamma e papà devono fare Viola 2 Non la faranno ancora La chiameranno Violetta Violetta ci ho... ho preso? preso? Scusa, io scherzavo. Io scherzavo che le... Perché infatti ho detto Scusa ma Chiara Chiama Bayonetta Seresitta È strano che non chiami Viola no Con un nomignolo E ce l'ha chiamata Perché giustamente lui Avendo tutti I Luca dentro di sé C'ha anche il papà di Viola C'ha anche il papà di Viola E <ride> gli ha dato Il lecca lecca Perché giustamente Lei Essendo figlia di Bayonetta, Gli piacciono i lecca lecca o ma devo stare a dirle Ste cose Dove siamo New York Manhattan Eh, Dove abbiamo iniziato Chiara Io sono ancora lasciato Scosso per Jeanne, porca Ma Qualcuno spawni che mi devo sfogare Ti prego Non diventare una cazzo di gimmick Perché ti devo prendere a legnate che faccio usare quella vera del sedia e rotelle Singularity caotico Oddio che Ah perché non c'ha ancora un nome visto che l'ha fatto ora Oh cazzo No No Bueno, ah, cazzo, è riuscito a uccidere anche la. <totipo> Due. Fai il mio sorrisetto, per favore. Oh, no. <tipo> <tipo> Sto facendo no, <in> no, <ride> Non so se si è sentito ragazzi, ma stavo facendo i versi, stavo facendo me. <ride> Basta, chi ha detto che Bayonetta 3 è brutto come gioco non sa un cazzo Non zà... no mi dispiace ragazzi, non sapete un cazzo di videogame Andate a giocare, non so, ad Animal Crossing, bellissimo gioco, ma almeno vi rilassate Oh, madonna Madonna, te posso menare finalmente Quanto è veridio! Dio Ma stai a cuccia, pezzo di merda Anzi, dove stanno? Dammi le mie mani normali Dammi le mie mani normali Per Dio Lui va seccato con le armi base Ma stai a cuccia Questa si fa proprio base Madame Butterfly e cazzotti base Sì, sì, io sempre salava <ride> Per perché è stato qua durante tutte le stagioni Stagioni, tutte le serie lo sa, Madonna. Sventralo come una vavera. Madonna, sì. Vai. Madonna. Ha preso un altro se stesso. Era morto, ma ha preso un altro sé. Ah, i gemellini. I gemellini cuoccioli. Insieme. Bravi. Mettiamo tutto in boss alla fine. Sei sicuro di questa scelta? Vai. Ah, che questi glitch sono lui che si cambia. Belli, quindi è una battaglia eterna. È una battaglia senza fine, deve seccare tutti i singulari, praticamente. Ma queste sono le baionette. Guarda quante ce ne sono tutte diverse! I stand, I you, only, oh, I... Ognuna affronterà il suo! Ci sarà anche Jeanne. Assemble, cazzo, veramente <ride> Raga ma io mi sto a emozionare eh. Non sto a scherzare Quando ho visto tutte le nostre baionette Mi sono emozionato Vabbè ovviamente Spariscono perché devono sparire Però mi stavo, mi stavo emozionando Oh Ah Questa è la musica di Jean tra l'altro la musica di Gian quando salva Bayonetta nel primo nello spazio eh stai da sola eh sto girosi sì. Datemi una che ma state buoni tutti e due, li mortacci vostro oh. Fatelo respirare, aria, aria, eh, sì, ci serve, madonna dell'ingoronata Sì, tra l'altro qua è un'altra roba greve perché quelli sono tutti i cuori che se ne sono andati a fanculo Oddio, madonna, perdonate Ci mancherebbe soltanto che adesso combatte con eh, la mamma Di trasformando, madonna Singularity assoluto Madonna, questo è dimensione specchio Stiamo tornando sempre a quel punto Identico Inizialmente solo la forma è tutto Ma questo è proprio quel punto Coloro che lottano Ok Bella comunque la musica. Siamo come all'inizio. You're not getting nervous, are you? <tose> Eh sì, è uguale all'inizio. Madonna, sembra quasi proprio la cosa che deve finire in quel modo. Ma che sia che, che alla fine quella che deve ucciderlo è Viola e muoiono per forza tutte le baionette. No, dai, put it. What? Bastard! Me l'ha detto alla fine. Aspetta, quella pistola non era... No, aspetta, ho visto una pistola familiare. You didn't cry I was gone, you? Ma che cazzo stai a dire? Ma cosa cazzo stai dicendo? Quindi lei è la figa di bambina che lei riporta in Baionetta 1. È quella bambina gli ha fatto anche in testa come quando la prende la prima volta. So che è un momento catartico, torniamo. C'hai anche il neo qua, quindi sei la nostra. Ok. Tanto c'è la musica del primo. C'ha lui. So, non me lo devi presentare, lo conosco. <ride> lo conosco. <ride> eh, guarda quanti demoni. Women of our caliber non ne invitation sta. E adesso è passata a quella del secondo. Ah, sono... Sono le tre baglionette... cioè sono le tre baionette più forti che sono arrivate fino a questo punto. To what the next. <ride> che belle cazzo Ma scusa ma quindi c'è con, con, con le cose del mana del primo Vabbè andiamo Intanto c'ha le combo del primo eh sì Quindi posso fare questo <ride> Sì E' di qua Pezzo di merda, io Bayonetta 1 l'ho devastato, ti spacco il culo. Ma vai a cuccia. Ma cucissima. <ride> Adesso fammi usare quella del 2, ti prego. Che bello che poi si parano il culo a vicenda, no? Z zio. Zio, non... l'hai detto tre volte. Tre volte è successo qualcosa che mi ha fatto alzata sta cazzo di sedia. Non lo ridire. Perché avrò sputtanato il microfono e qualsiasi cosa del mondo, <totiposite> eh, il momento con lui, non so se farò, farò schifo con lei. <tiposite> <tiposite> Bellina. No zio, tu do... ah, ah, dovevi fare tutto in questo momento Tutto fuorché menare lei Vabbè ho capito, adesso... Cioè l'unica è che spawnano esbo... tre rosa Cioè l'unica la... cosa che mi può fare questa sedia sono tre rosa am, do no how many of me there are, That doesn't change That's my, my Bello che mettono le pistole tutte insieme I loghi che si sono uniti Stiamo blippando anche noi come lui Ok Vabbè, siamo Ma che cazzo sono si attacchi Ah che belle che danzano insieme Scusa fammi vedere com come danzano Oh, Guarda che belle Ma lui si è innamorato come... Vabbè come... lo capisco Eh lui si è innamorato Eh sì <ride> Lo capisco Ah, <ride> tanto questo si rifà al, quasi al 2. Eh sì, letteralmente una gelateria di, cioè, di bayonetta però. Cioè, cioè, avete qualsiasi cosa, ragazzi, c'è sta ogni versione. <susurra> Anche se alla fine cioè, secondo me c'è, secondo me deve... Ma ancora! <susurra> Lei ogni tanto arriva... <ride> Sneak attack! Eh ma tanto mone ne torna un altro. No, te che ci dovrebbe essere. Oh shit! Stop, stop, stop, Luca? Lucca. Sorry to keep you ladies waiting. Eh, vabbè. Luca sono io quando ci provo con le, con le donne. Eh, non riuscivo a E Vabbè, ma come fai a non guardarla come uno scemo, Luca? Non mi ricordo di amare, Luca. immaginare i miei ultimi momenti con. sei mio Ok, ok, è finito Dove è tornare? Cacca, fine. To alla fine Oh, ha cambiato colore E alla fine è diventato, non dico il demone Che bello, combattere con Luca In tutti i baglionetti è una cosa che non mi sarei mai sognato aiò e l'anima di seresa come è successo a Jeanne nel 2 se la portano all'inferno. E sì. She's okay. It seems like we always find each other whenever she needs us. And we've already come so far. Fate Brought us here together, and it will never tear us apart. We'll always be together, Cerisa. No, Leka. we've always been together. My clumsy, <laughs> lovely fool. Ah, uh. never be in my. e li portano tutti e due ah. <ride> ci si da ci si baionetta eh? Perché non entrambi? Cazzottone sui denti, credi di, di fine? <susurra> Vabbè questa è la danza finale e calma che c'è in ogni baionetta. Cioè, se dovessi ipotizzare così alla cazzo è che tanto in ogni universo di baionetta, dei 1500 che abbiamo visitato, che esistono insomma, potenzialmente se baionetta abbastanza forte Katzi e cazzi e mazzi vani, sarebbero dovuti andare a parare tutti in quella boss fight finale. Se la cinese ce l'aveva fatta a vincere tutto il cazzi bus che è, avvia, combatte, sopravvive, sarebbe arrivata a un punto dove anche le Avrebbe incontrato Singularity, se L'avrebbe presa in culo ragazzi, eh, E sarebbe finita anche lei In quella fight del genere finale Nella fight del genere finale C'erano baionetta 1, 2 e 3 Perché sono state le baionette del multiverso Più forti o le uniche Che sono effettivamente arrivate Oltre il tutto Cioè se sono fatte tutto, tutto, tutto Tutto fino alla fine Però bello, continuo a dirlo È un concetto di multiverso De Cristo, perché c'ha senso? Posso confermare che questo gioco mi è piaciuto tantissimo sì. Ma sì ma Bayonetta 4 sarà Sicuramente qualcosa di scollegato Da demoni, angeli e umanità Sarà qualcosa di ancora sopra Sicuramente con viola E c'entrerà sto mondo peculiare Sta cazzo di oscurità dentro le persone Poi magari beh, sono tutto orecchie Perché ho nella testa Ho ancora quel finale fantastico Porca troia Personalmente dopo questo finale è passato sopra ad ogni mio gioco di Bayonetta mi sarebbe voluto una trama più si sistemata Perché è molto confusa Secondo me ci si dà male Però è bella Sì, sai che Perché diventa confusa È che La solita cosa che dico Tu quando infili Cose come il viaggio nel tempo Che già Tra baionetta 1 e 2 Faceva un puttanaio Infili Il multiverso Fine. perché se tu metti cose come viaggio nel tempo, il multiverso realtà alternative diventa un puttanaio, se dovessi giudicare il tipo di multiverso che ha creato Bayonetta è qualcosa di incredibile quello che ha creato questi tre giochi è stato qualcosa di bellissimo perché effettivamente, mo non so nel micro coso, tutto torna cioè nel microsistema delle varie dimensioni linee temporali, cazzi almeno torna la roba, come la cosa da Bayonetta 2 che faceva quelle robe che si ricollegavano al primo, adesso che l'uno e il due si ricollegano a questo, il multiverso è fatto veramente veramente bene, l'unico fatto è che diventa un puttanaio su cui ragionarci, però sono riusciti a dare un senso, perché secondo me se la sono giocata molto bene sul dividerlo in più capitoli introducendo di piano piano le cose perché se t'avessero fatto fin dall'inizio quel puttanaio, non ci capivi un cazzo, cioè hanno fatto, ok, il primo singolo posto di merda cioè, uno. Secondo, tempo Po diverso, linea, temporale, altra linea, che se interseca per bene. Mentre il terzo l'hanno fatto, eh, col multiverso. Quindi hanno fatto bene a dividere 1, 2, 3, Perché effettivamente tu finivi il secondo facendo, un cazzo, c'ha senso perché l'inizio del secondo si ricollega sia sì alla fine del primo alla fine del secondo creando sto puttanaio. Gestita veramente, veramente bene. Ma, per qualcuno che ha cresciuto Magari cominci dal primo che è su PC Thanks, mommy. è ora che prendi un nuovo nome L'ho visto Io ho detto Bayonetta Cato diventa farfalle New York a manata Quindi si è sistemato tutto che okay, è tornato tutto bene <ride> Ok le porte dell'inferno Il nostro Enzo Del, del primo universo Jesus, that you go, Se siamo tornati indietro Sì è vero Ha le cuffiette, perché? You huh? oh, uh, no. Nobody you know. <mogli> ah, viva anche la moglie di Enzo. Ha ah, la sciarpa di Luca! Vabbè, vabbè le culo della moglie. Ah Adesso la chiamerà baionetta. Chiama huh? la, la baionetta come i papi quando di tornare il mio posto tuo padre la scuola è It oggi è, davvero? c'è anche gli occhiali so c'è la sciarpa e gli occhiali qualcosa dove posso spenta la stampante un Vicky un che tra l'altro spiega Anche perché che lui sia in uguale in tutti i multiversi Il fatto che lui abbia le carte Lui abbia tutti gli oggetti peculiari de Dell'1 e del 2 no? C'ha le carte Non sa usare la katana Quindi non è la nostra viola È una viola ancora alle prime armi Che non si è addestrata con la spada Baionetta. to use the family name. Be back by Baionetta. Ok, grazie <laughs> Ok, andrà più sul comico il prossimo Ok Andiamo danza, figlio Ok yeah!